Oddio che è sta luce divina. Allora ragazzi ho preso la ring light. Luce. Ciao ragazzi e benvenuti su questo nuovo video. Nuovo video di cultura made in Japan. Un altro video in cui parleremo quattro occhi. Oddio, non so se nel mio caso Sono proprio a patrocchi, però di cultura Giapponese, mi raccomando Lasciate un mi piace, iscrivetevi al mio Instagram e buona visione Vi aspetto poi nei commenti che li leggo tutti Allora, in questo video volevo parlare di Capelli, perché è un argomento che spesso Molti di voi mi chiedono, ma come ti fai I capelli, eccetera, eccetera E ho deciso di voler parlare di questo argomento che sono i capelli In Giappone, e so già Che tutti partirete dicendo Oh mio dio, i capelli ci I giapponesi hanno dei capelli pazzeschi, delle intercobaleno, acconciature strane stile ananas che sfidano la gravità, ma in questo video non vorrei parlare di questi, ma vorrei parlare di tutti gli individui che invece non spiccano nella folla, ovvero l'acconciatura tipica di un giapponese che fa il salary main, perché dovete sapere che infatti se si vuole lavorare in un'azienda in Giappone la maggior parte di queste richiederanno assolutamente una certa etichetta e questa etichetta prevede che i dipendenti abbiano i capelli neri. È vero che se fai un lavoro magari più creativo, tipo come magari io Infatti io non li ho neri E ovviamente è diverso Però se vuoi proprio fare Il lavoro del Kai Shaino Sia del Saraliment devi, eh, devi rispettare questa regola E cioè, è una cosa anche normale Perché se per esempio Voi andate a Shinjuku Non lo so Negli orari in cui Tutti vanno a lavorare Vedete un miliardo di impiegati Tutti con lo stesso taglio E anche le tipe Presta poco Tutti con i capelli comunque neri O raccolti O magari comunque Tutti molto ordinati E molto carini Questo praticamente L'etichetta prevede che per i lavoratori non possano avere i capelli tinti cioè anche delle magari delle tinte magari sul marrone scuro non sono accettabili e farebbero sembrare i dipendenti poco professionali. Basta pensare per esempio a una ragazza che addirittura ha denunciato la sua scuola superiore perché le era stato imposto di colorarsi i capelli di nero perché lei era una ragazza di Osaka che aveva dei capelli che per natura erano un pochino più chiari erano su magari castano scuro e la scuola le ha detto che doveva tingersi. È una cosa assurda veramente, però oh, è, è così e tra l'altro il direttore ha anche detto che allo stesso modo se ci fosse stata magari una exchange student, un Ryugakusei straniero biondo o bionda e gli avrebbero fatto tingere i capelli anche a questa di biondo, cioè anche questa di nero, quindi ha detto che era una regola che vale per tutti, è una cosa davvero assurda, però per esempio c'è anche un flashback di una volta che erano andato a fare il volontario in un asilo a insegnare inglese, che praticamente c'era avete presente come quando vai a magari dai parrucchieri e ti danno la lista dei colori e tu devi dire che colore ti vuoi fare i capelli e ci hanno tutti i vari le varie gradazioni. Ecco c'era praticamente questo mh, specie di cartonato tondo con tutti i vari colori e ciò che è proprio di capelli e dicevano fino a qui gli studenti va bene possono avere i capelli di questo colore oltre, oltre ciò non sono ben accetti in questo, eh, in questo asilo è una cosa davvero assurda però ci sono dei genitori che realmente colorano i capelli dei loro figli in Giappone sto parlando magari di qualche oste eccetera eccetera sono assolutamente Contro ovviamente una percentuale veramente Bassa di giapponesi. però a Tokyo Mi è capitato più di una volta Di vedere di questi bambini e ovviamente Se l'asilo Ci sono degli studenti così Anche magari dei tagli di capelli un pochino Troppo rasati o un po' Particolari non sono ben accetti perché fanno Sembrare l'asilo ehm, Non un asilo professionale Diciamo lo so è una cosa abbastanza Particolare però eh, insomma Funziona così quasi nessuna scuola Pubblica, comunque infatti penso che permetta ai suoi studenti di colorarsi i capelli oppure se hanno dei capelli castani consentono di colorarsi ma di colorarsi dei nero il lato positivo di ciò è che comunque se vedete una ragazza magari che vi sembra una minorenne se ha i capelli colorati probabilmente sarà maggiorenne perché prima della maggior età farà ancora le superiori quindi non può colorarsi i capelli infatti quando gli studenti vanno alle, alle, alle, alle università tutti i giapponesi si colorano praticamente i capelli infatti all'università penso che sia il periodo della vita dei giapponesi in cui molti di loro decidono di colorarsi i capelli anche se di ultimo sta andando molto di moda il look naturale quindi a tanti piace tenersi anche i capelli neri state comunque attenti per quanto riguarda queste possibili minorenne forse maggiorenni perché molte di loro si mettono una parrucca nera per andare a scuola e poi se la tolgono e ci hanno sotto i capelli colorati quindi è una regola che vi può aiutare però chiedete sempre i documenti non vorrete mai insomma avere dei problemini maggiorenni minorenni vabbè tornando, tornando comunque al discorso dei capelli colorati dovete sapere che comunque in Giappone per i giapponesi i capelli sono davvero significativi, basta pensare che comunque alla quantità di prodotti per capelli che sono venduti o al fatto che esistono ben 237.000 parrucchieri nel paese e ce ne sono ben 21.000 solo nella città di Tokyo ai colloqui di lavoro l'etichetta vuole che l'uomo si presenti in un certo modo quindi deve avere i capelli tagliati in un certo modo, corti e possibilmente ingellati nel modo giusto e ci sono tutti i tutorial online che ti spiegano in che modo devi avere i capelli tagliati per presentarti al meglio al lavoro e avere più possibilità di poter essere scelto per quel determinato eh, lavoro. La barba è assolutamente inaccettabile anche i baffi, infatti vieni visto come irresponsabile se li tieni e i giapponesi, questi che fanno i salari meno o che vanno ai colloqui di lavoro, devono farsi la barba tutti i santi giorni. O in alternativa molti di loro ricorrono al laser e si togliono. Eh, Completamente la barba Anche le donne devono avere i capelli neri E praticamente se li curano in modo Praticamente impeccabile Devo dire che ok, i giapponesi hanno i capelli lisci, Quindi probabilmente saranno più facili da gestire Ma tu se li vedi la mattina andare al lavoro Ci sono queste giapponesi sul treno che sembrano Appena andate a farsi la piega Cioè spaventoso, non so come E comunque c'è una cura dietro questi capelli Che è davvero impressionante Comunque le linee generali in Giappone Se vuoi fare l'impiegato o impiegata È che il tuo hairstyle sia il più semplice e pulito possibile e non devi dare Nell'occhio, questo è veramente importante E sono sicuro che adesso un sacco di voi mi chiederanno Ma questa regola vale anche per gli stranieri? Allora sì e no diciamo Perché questa regola allora, vale per gli stranieri Nel senso che la maggior parte delle compagnie Che vi assumeranno non vorranno che vi tingete i capelli Però se è una compagnia Che assume stranieri probabilmente Metti in conto che ci sono molti stranieri Anche con capelli di colori diversi Quindi penso che vi lasceranno la maggior parte dei casi Tenere il vostro colore di eh, capelli naturali Vabbè ragazzi. Spero che questo video non vi abbia sconvolto, il Giappone è un paese molto molto bello però è anche molto ancorato alle loro tradizioni e radici quindi se da una parte è bello perché si conserva il folklore eccetera eccetera ogni tanto si impattano in queste cose che sono un po' insomma delle regole eccessive magari viste da me occidentale perché per esempio ho sentito anche che c'era questo mio amico che era andato a lavorare per questa azienda che organizzava eventi e prima del concerto praticamente il suo lavoro era mettere magari tot sedie in questa arena prima che il concerto iniziasse e sull'annuncio di lavoro c'era scritto che i capelli dovevano essere di un determinato colore, dovevano essere neri e ragazzi in Giappone sugli avvisi di, di lavoro ci sono sempre delle regole specifiche cioè non è come da noi che non credo che ti possano dire se la ragazza deve essere o ragazza deve essere in un determinato modo in Giappone lo possono fare quindi anche se lui praticamente doveva mettere le sedie prima ancora che l'evento iniziasse quindi non lo vedeva nessuno mi ha detto che delle altre persone che si erano presentate per quel lavoro l'hanno mandata a casa perché ci avevano i capelli marroni io dico un'assurdità secondo me non lo so ragazzi ditemi voi che cosa ne pensate qui sotto nei commenti spero che questo video vi sia piaciuto mi raccomando lasciate un mi piace ditemi se volete che parlo di altri argomenti che così li tratterò in futuro su questo canale noi ci vediamo al prossimo video un ciao da Seba Took the time. I studied from the inside. Screwed and lies, otherwise, I stuck here fighting demons. Fighting demons. Try to run till I free your last. And I still get high. Wasted life, complacent. Why? I'm so cute. Here we are now, you and I can't get out, but I know why I'm stuck here far. Here